Ritengo che sia un percorso che ogni persona che ha voglia di vivere in questo mondo in maniera migliore dovrebbe fare. Buongiorno a tutti, come state? <ride> Ciao a tutti, sono Gian Maria, eh, sono di Rovigo, conosco Arduino e il team di Alforex da molto tempo e li ho sempre reputati dei grandi professionisti. Sono stato invitato al, all'evento di presentazione a Bologna che precedeva sostanzialmente questa sei giorni che abbiamo fatto e sono rimasto incuriosito da, dall'approccio che Antonio ha eh, trasferito a noi partecipanti su quello che sarebbe stato un percorso che poi avremmo fatto in questa sei giorni assieme. Dico che al di là del trading, che è il motivo per il quale mi ha fatto partecipare a questo evento, scopro invece con mio grande stupore che è un percorso che potrà essere utile a tantissime persone e lo è stato per me in questi sei giorni. Credo che sia parte fondamentale di chi vuole fare trading la sua propria attività ma è anche una, una, diciamo un percorso che può essere utile nella nostra vita di tutti i giorni nei rapporti sociali con le persone anche da un punto di vista professionale se la domanda è ti senti di consigliarlo la risposta è sì ma non perché eh, l'ho fatto io perché ritengo che sia un percorso che ogni persona che ha voglia di vivere in questo mondo in maniera migliore dovrebbe fare questo era quello che vi dicevo ieri guardate io questo è una slide che ho preso direttamente dal corso con Daniel Goleman questa qua, nei lavori all kinds, no? Tutti i tipi, no? I così all kinds. Cioè ogni.. un lavoro generico. Il cui quindi come quella che noi siamo abituati a chiamare come intelligenza, quella tech, vedi, technical skills, no? Incidono un terzo. Cioè, lo, facevo ieri l'esempio, lo spazzino. La sua capacità tecnica di saper pulire anche lo spazzino, i due terzi se la gioca l'intelligenza emotiva. Nei lavori dove bisogna avere un po' il polso della situazione, chiamiamolo così, no? Si più che di mezza la, la parte tecnica. Buongiorno, sono Piercarlo Saracco, eh, faccio parte di AirForex ormai da oltre dieci anni. Eh, sono in questo gruppo in modo abbastanza attivo eh, ascolto le trading room praticamente da sempre e ho partecipato a tutti i corsi di mindset dal, dal 2018 ho fatto questa esperienza in modo molto positivo è un percorso che ho, ho, di cui ho trovato eh, molte cose positive nella mia vita ho sviluppato tantissimi eh, tantissimi modi di migliorare la mia vita non solo sul trading ma anche proprio sulle, sugli aspetti sociali e professionali eh, ora come ora faccio l'imprenditore ho una piccola azienda che anche grazie a, proprio all'apporto di questi corsi di mindset ho potuto sviluppare meglio e portare a termine eh, e quindi conseguire degli obiettivi che avevo da tantissimi anni il corso attualmente mi serve sempre giorno per giorno per migliorare me stesso Un miglioramento continuo che, che sento nella mia pelle e lo sento continuamente come quasi necessario assolutamente necessario per cui mi piace ogni anno, in ogni occasione, eh, rifare un recap su me stesso. Quindi lavorare proprio su questa cosa e cercare di migliorarmi giorno dopo giorno. E ogni volta che faccio, che faccio un aggiornamento, quindi ogni volta che faccio un corso, mi porto a casa delle sensazioni molto belle. Nel trading eh, ha migliorato tantissimo, eh, ha portato delle, delle, delle differenze qualitative eh, non, non subito dei primi anni, ma improvvisamente dal 2019 al 2020. Ho ricavato consapevolezza, ho, ho, capito, ho capito quali sono le strade vere da, da, da intraprendere, da percorrere e non mi faccio più prendere da paure, da timori, da emozioni, da tutto quello che invece era assolutamente, era assolutamente dannoso per cui migliorando su questo aspetto direi che è assolutamente necessario se qualcuno di voi volesse veramente intraprendere questo percorso L'incidenza delle credenze sulle emozioni su, o meglio sulle reazioni emotive quindi la vita è determinata da quello in cui crediamo e guardate un po' sono un modo di rappresentarsi la realtà cioè credere in una cosa <ride> non è la cosa stessa è un nostro modo di interpretare. Quindi non sono gli eventi esterni a determinare la realtà, ma non le nostre credenze sul significato di tali eventi. Perché il noi su ogni cosa che ci arriva, noi attribuiamo in automatico un significato. Pensate un po', se una persona si rivolge verso di noi, e ci dice, buongiorno, e se una persona dice, buongiorno, si è rivolta a me, oppure buongiorno, sono tre modi e ci fanno arrivare tre messaggi, tre significati, noi attribuiamo tre significati diversi alla stessa parola, perché è il come, infatti spesso si litiga, no ma non per quello che mi hai detto, ma per come me l'hai detto. Buongiorno, sono Angela, sono una consulente, vengo da Roma. E ho deciso di fare questo corso sul mindset, posso testimoniare come questo corso letteralmente apre la mente, nel senso che ti fa capire i processi chimici ed elettrici che si innescano ad, un, ad uno stimolo esterno, ma la cosa importante è che capendo questi meccanismi noi riusciamo eh, con eh, rallentando il processo decisionale ad avere la migliore risposta alla soluzione del nostro problema per raggiungimento dell'obiettivo, cioè la risposta funzionale al raggiungimento del nostro obiettivo. Questo è determinante nella vita personale, nella vita lavorativa e in qualsiasi ambito. Quello che mi porto a casa da questo corso Mindset è il rallentare, il rallentare qualsiasi processo per valutare e trovare la soluzione creativa al, al raggiungimento del nostro obiettivo. Per quanto riguarda l'applicazione di questo corso Mindset sul trading, da 1 a 100 vale 100, perché è proprio lì che eh, dobbiamo rallentare per, eh, per evitare che le nostre emozioni che sono state installate in noi da bambini e arrivano da tutto un, un procedimento eh, vanno a... Mh, a creare istintivamente un'azione che non è funzionale al raggiungimento del nostro obiettivo nel trading. Ah, quindi nel recap facciamo anche un po' di recap e un po' di avanzamento sul discorso delle emozioni di cui abbiamo visto ieri. Allora, qua vi ho fatto uno schema, questo poi ne parliamo, intanto guardiamo questo, evento, quindi input, guardate, tendenza a risposta emozionale, cioè una prima valutazione che vi ricordate le cinque fasi, le cinque, i cinque componenti delle emozioni? No? Fisiologica, la componente cognitiva. La prima valutazione non è una valutazione a livello di cognizione che noi intendiamo, è una valutazione cognitiva da parte dell'ippocampo con l'amigdala. Non è istinto perché è memorizzazione precedente, cioè. cioè Nell'ippocampo e nell'amigdala loro raffrontano in base a un'esperienza pregressa. Semplice esempio: a quello che ti è successo, il famoso trauma. Se ti sei spaventato una volta, tendenzialmente, se tu un cane ti ha spaventato che eri bambino, te lo sei scritto sull'ippocampo, poi hai paura dei cani. Anche se vedi wow, un Madonna! Esatto, quella amica dice, eh, noi abbiamo paura dei cani, si sì, abbiamo paura dei cani, <ride> capito? Però questa cosa la fa in un millesimo di secondo, voi eh, vi ricordate un millesimo di secondo è il tempo in cui il Soma, da Soma, arriva al, al, al bottone terminale, arriva l'informazione elettrica, l'impulso, un, un millesimo di secondo ragazzi, un millesimo, non è chiaro un millesimo quant'è? Eh, un, una parte di mille di secondo quindi se tu dici uno sono passati già mille <ride> uno sono passati mille cioè sono passati mille messaggi dal somma al, allo bottone terminale controlla le emozioni dai fammi vedere <ride> che controlli quindi la valutazione è in quella fase, tendenza a risposta emozionale, risposta emozionale, quindi reazione, a quel punto interviene la fase regolativa. Ecco le tre fasi, quindi valutazione, reazione e regolazione. Eh. Perché la regolazione è quella che quando io ieri ho urlato, che Gianmaria si è spaventato, che cosa è successo? Stimolo, urlo? Stimolo, urlo, l'urlo nel suo, come nel tutti, quando uno alza la voce o oh, c'è uno scoppio, la risposta che cosa dice? Pericolo, ti scatta, c'è la parte neurofisiologica che già ha mandato tutto quello che doveva fare, a te tu non te ne sei accorto, però in, quel, in quei due secondi è arrivato il, anzi 1,2 secondi che era spavento, quindi era paura, è arrivato il sangue alle gambe. Cioè era partito già il circuito, il sangue era già partito. Mi chiamo ero... Massimo Grublechner, eh, nella vita sono un project manager e cercherò di dare qualche indicazione su cosa è stato questo corso e l'importanza che, eh, che ha il mindset nella vita di tutti i giorni. Eh, in particolare ho avviato questo corso, ho preferito, ho voluto partecipare a questo corso. Eh, cogliendo l'occasione di dire Forex che eh, nel trading dà la possibilità di comprendere se stessi ed essere eh, più performanti, capire quali sono gli, quanto interviene l'emozione all'interno eh, del nostro corpo e quanto eh, possiamo noi superare e gestire le emozioni in modo tale da essere eh, pronti eh, in qualsiasi situazione, anche critica, a gestire eh, vari momenti. Mindset non solo nel trading ma anche nella vita, perciò l'occasione di Forex è anche quella di eh, poter crescere, poter intraprendere eh, nuove situazioni, affrontare nuove situazioni ed essere pronto nel momento in cui eh, decidiamo o ci poniamo degli obiettivi, vogliamo intraprendere delle strade delle strade nuove. Il Mindset come dice la parola, è una questione di eh, mentalità, di come siamo strutturati, di quali sono i nostri processi eh, mentali. Eh, è molto vasto e ovviamente non sarà un, un solo corso, ma è una continua ricerca, eh, della, della, una continua ricerca un, un continuo voler eh, imparare e voler crescere, voler essere migliori, ma voler essere anche Pronti ad affrontare le situazioni di confronti delle, delle altre persone, eh, aumentare l'empatia ed essere in grado anche di contribuire a, a, ad una crescita delle persone che ci stanno vicine. Invito tutti ad affrontare eh, un percorso di questo, di questo tipo. Eh, deve essere affrontato con serenità e consapevole del fatto che è un aiuto. Eh, non è semplice, perché comunque un percorso di questo tipo ti mette in discussione, ma quando hai affrontato eh, quelli che sono gli argomenti principali, diciamo che è, il, il risultato è sempre positivo. C'è un detto che dice la mente mente, perché nel senso che può anche mentire, cioè ci può, ce la può raccontare, ci può fare apparire un qualcosa, non è detto che mente sempre, perché se la guidi tu non mente un cazzo, dice la verità. <ride> Il fatto è che la maggior parte delle persone stanno in modalità automatica e quando stanno in modalità automatica non sono loro che guidano, sta dentro di loro il rettile che spinge, il, il mammifero emotivo che, che gli spinge dall'altra parte e figurati se loro prendono il comando. Ciao, sono Fabrizio Bartonimi, sono uno studente Airforex e ho partecipato al Mindset, quindi tre, diciamo, questi tre moduli di due giorni molto impegnativi e molto approfonditi. E io devo effettivamente dire che mi sono trovato no, bene di più sia perché prima di tutto la, la materia del mindset in ambito di trading per quanto è a mia conoscenza non è un argomento che viene eh, approfondito né a volte anche affrontato anche molto spesso non viene affrontato e è come sappiamo, praticamente l'80% di quello che ci porta il risultato nel trading e quindi affrontare questa materia vuol dire partire sicuramente dalle basi. Poi inoltre devo dire che non serve solamente nell'ambito del trading, ma a me per esempio mi è già servito già dal primo modulo a applicarlo nell'attività lavorativa perché comunque già avere queste conoscenze di, di come ragioniamo, delle motività, delle emozioni, di come interagiamo eh, a determinati stimoli, non porta benefici solamente appunto quando si va a operare, ma porta benefici in tutto. Quindi quello che posso fare è sicuramente consigliare al mille per mille di partecipare a questo corso, perché darà dei risultati positivi non solo nel trading ma anche nella vita. In base alla modalità, se tu li guidi o ti guida, no? ci sono due tipi di pensieri, produttivi e riproduttivi. I produttivi sono quelli che mi permettono di fare un'azione che chiude la faccenda oppure ne progettano uno che mi serve per soddisfare un'esigenza. Quindi o, o progetto o faccio, no? E quindi sono pensieri che produttivi, quindi che producono, lavorano. I riproduttivi invece mi fanno solo sentire impotente e non aggiungono nessuna possibilità di miglioramento. Ciao a tutti, sono Damiano Zito, eh, membro della scuola Platinum di Arforex, oggi trader a tempo pieno, sono anche un ingegnere, dottore di ricerca, ex manager di aziende piccole e medie in Italia e eh, corporate, quindi San Fred nell'ambito comunque multinazionale, da quest'anno appunto ho deciso di lavorare interamente nei mercati finanziari, switchando appunto dal eh, mio lavoro dipendente a eh, questa professione che ritengo meravigliosa. Ho deciso di intraprendere questo percorso proprio per continuare, dare un continuo alla mia decisione di lavorare in questo mondo e avere molta più eh, padronanza di concetti che riguardano il, la mia persona e quindi il mio modo di lavorare, approcciare i mercati e comprendere meglio quello che eh, sto facendo. Eh, questo percorso infatti mi sta permettendo di espandere le conoscenze che ho già approfondito durante la mia eh, carriera universitaria e professionale, eh, dandomi più consapevolezza su eh, sul modo di lavorare, sulle uh, mie emozioni, il mio modo di gestirle, il mio modo di interpretarle e appunto di, di migliorarli. È un uh, percorso sicuramente funzionale al, um, al trading, ma che è eh, pieno e ricco di informazioni e principi che applico anche nella mia vita quotidiana, quindi sfera privata, eh, quindi il mio miglioramento personale come persona, ma anche interpersonale con le persone che mi possono stare attorno con cui posso avere eh, relazioni, eh, pertanto diciamo, è qualcosa che eh, ritengo fondamentale per chi eh, si approccia eh, al trading e si vuole approcciare in maniera eh, professionale, eh, etica, seria quindi con, con molta più consapevolezza senza regalare niente al, al mercato. Spero che questa, questa mia, questo mio contributo possa in qualche modo eh, aver dato diciamo, un là per, per approfondire. Grazie. Ma non lo so, chi c'è qua, Sasha? Sasha e basta. Ah, ma il co di Ah, Damiano, ah, non ho parole, ma insomma. Non mi aspettavo <ride> di trovarti da queste parti. Eh, vieni, vieni, vieni. Ah, grazie, vieni, grazie. Cosa c'è qui? Raccontami un po', racconta. Eh, guarda, non c'è nessuno dove sono tutti? Dove sono finiti tutti? però adesso Ecco, la star, la star. La superstar. L'altra superstar. Esatto, sì, sì. No, che mi spiegava Damiano che insomma qui c'è un evento. Eh sì. C'è un evento, gente seria mi diceva. Molto seriamente. Dress mindset, sì. Forex. Bello, ma l'ho già sentita questa azienda io. Non so dove, ma l'ho già sentita. Sì. Comunque, ragazzi, se ci fate caso, questo qui che vedete nella foto è il più simpatico, secondo me. E anche quello che hai editato il video, ma non ditelo a nessuno, e soprattutto non ditelo a Taldoino.